Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, scusate questa intro così scaccia ma sì siamo ancora in modalità telefono perché devo ancora ricevere la nuova macchina fotografica ma ho deciso di postarvi questo Q&A che in realtà sono altre domande che ho risposto il giorno in cui ho filmato il Q&A che avete probabilmente già visto, se non l'avete già visto andate a vederlo, questo è un Q&A molto più incentrato nell'ambito del fitness quindi le mosche si sono appena inseguite. Quindi, smetto di parlare. Buona visione. Noi ci vediamo nel prossimo video. Sperando che sia con la nuova camera. Domanda. Hai mai pensato di gareggiare come bikini? Allora, so che scioccherà molti Ma in realtà, in passato um, Ci avevo pensato Ci avevo pensato perché Quando io um, ho iniziato a parlare di fitness sui social, eccetera C'è stato tutto questo movimento del mondo fitness social Che è sempre stato molto legato al mondo delle gare Delle gare di bikini, bodybuilding, eccetera Quindi sembrava che non potevi parlare di fitness sui social se non eri una bikini quindi ci avevo anche fatto un pensierino poi però parlandone anche con Jimmy ho capito che in realtà non è una cosa a cui aspiravo fare non è una cosa che sento che mi possa mai appartenere non ho niente contro chi lo fa anzi le stimo tantissimo le ragazze che hanno la forza di farlo non lo vedo come un percorso sostenibile nel tempo, lo vedo anche a tratti problematico e ho visto alcuni problemi che può portare una preparazione con gara eccetera alla persona, quindi non è una cosa che io sinceramente supporto e sostengo, però... Ognuno fa quello che vuole e eh, sono felice se cioè, la persona che lo fa è felice. Però personalmente, dopo che ci ho ben riflettuto, ho capito che la mezza idea che mi ero fatta di voler gareggiare era più spinta dal uniformarmi a quello che stava succedendo intorno a me piuttosto che una mia volontà. Quindi siccome poi io quando mi accorgo che sto potenzialmente seguendo la massa... La prendo proprio come sfida personale, quello di andare contro la massa, sì. Eh, mi piace essere la pecora nera del gruppo, quindi non ho mai fatto gare di bikini e mai le farò. Cosa pensi del bulk e del cut? Per chi non lo sapesse, il bulk e il cut sono delle fasi del bodybuilder, diciamo, il quale nella fase di bulk mangia di più con l'obiettivo di mettere su massa. E la fase di cat è una fase in cui mangio di meno con l'obiettivo di andare a tagliare il grasso accumulato nella fase di massa per svelare i muscoli detta proprio così eh. allora, eh, sono delle tecniche, sono delle fasi che fanno i bodybuilder io personalmente non rientro in nessuna di queste categorie io sono soltanto una ragazza che ha la passione per il fitness, lo sport in generale, che vuole uh, sentirsi bene nel proprio corpo, vuole mangiare senza pensare ma seguendo il proprio stomaco. Quindi diciamo che questi due parole ci vanno totalmente contro quello che io cerco di professare perché sono molto incentrate sull'aspetto fisico e sono molto incentrate sul controllo da parte della testa su quello che si va a mangiare perché... Sei tu che decidi quando iniziare e quando finire le fasi e non è il tuo corpo. Sono fasi in cui devi mangiare sopra il tuo eh, fabbisogno e quindi sopra la richiesta del tuo fisico. E l'altra fase è mangiare meno di quello che il tuo corpo vorrebbe. Quindi assolutamente non intuitivo, cosa che io eh, invece... Cerco di fare Quindi sono proprio totalmente due mondi diversi dal mio approccio all'alimentazione Io mangio se ho fame Se ho fame mangio Se non ho fame non mangio Cerco di mangiare il più sano possibile Cerco però anche di andare incontro Ai miei desideri e alle mie voglie Se voglio la torta Voglio la torta Non voglio il dolcetto fit Che mi fa pensare di mangiare la torta Voglio la torta, quella, cioè. Certo, non ogni giorno, ho imparato a soddisfare le mie voglie creando delle versioni più sane, al fine di non volere ogni giorno qualcosa di meno sano, genuino, naturale. Però, ogni tanto, vabbè, ha avuto senso quello che ho detto? Non lo so. Come fai ad allenarti alla mattina senza essere stanca per il resto della giornata? Allora, secondo me è molto mentale e dipende da come siamo fatti. C'è stato un periodo nella mia vita in cui io, causa studi e università, potevo allenarmi soltanto alle 6 di pomeriggio. Per me era impensabile allenarmi la mattina. E mi ricordo di dire no, è io non potrei mai allenarmi la mattina. Poi i miei orari universitari sono cambiati e molte volte mi sono ritrovata a dovermi allenare la mattina. Le prime volte è stato difficile, ma noi siamo umani e penso che questo periodo ce l'ha dimostrato veramente tanto. Siamo molto adattabili. Ci adattiamo alle nuove situazioni e io mi sono adattata e mi sono abituata ad allenarmi al mattino, tanto che... Adesso lo apprezzo tantissimo perché mi dà voglia per tutto il resto della giornata. Prima mi alleno, prima comincio a macinare e avere voglia di fare. Quindi per me adesso è impensabile proprio il contrario, pensare di allenarmi al pomeriggio. C'è da dire che... Vado a spegnimento, quindi sono d'accordo Allenarsi la mattina stanca Tanto che io sono super attiva la mattina Ma poi man mano che vado avanti con la giornata mi stanco e arrivo a cena slash dopo cena distrutta, tanto che io ogni sera su, mi addormento sul divano non c'è verso guardare un film insieme a me sul divano perché io ai titoli di inizio neanche appare il titolo sullo schermo io mi sono già bella che addormentata però d'altro lato potrei sì risparmiare le energie, quindi non allenarmi il mattino ma allenarmi la sera solo che se io mi alleno la sera mi arriva quella scarica di adrenalina che non mi permette di dormire. Quindi nel tempo ho capito queste cose, questi aspetti di me, e data la mia possibilità di riuscire ad allenarmi al mattino, lo faccio. Quanto durano di solito i tuoi allenamenti? Allora, i miei allenamenti sono strutturati su circa 45 minuti un'ora, però passo solitamente molto più tempo ad allenarmi, slash, in palestra, perché faccio video e lì si perde davvero tanto tempo, e molto spesso a fine allenamento mi metto a fare verticali, stretching, prove di spaccate, eccetera, e ci dedico tempo, quindi a volte impiego anche un'ora e mezza, due, però mh, dipende, cioè se ho tempo rimango e mh, faccio esercizi perché mi piace, se non ho tempo devo andare via, 45 minuti, un'ora allenamento fatto allenamento, alimentazione, e ciclo mestruale consigli su come conciliare le tre cose allora io ragazzi purtroppo su questo non vi so essere d'aiuto perché io quando ho il ciclo non ho dolori e non ho voglie quindi per me sinceramente non cambia assolutamente nulla dal giorno in cui ho il ciclo e il giorno in cui non ce l'ho a me viene soltanto un po' di nausea la sera prima che mi viene il ciclo e poi basta è solo la noia di avere il flusso, ma sinceramente non ho nessuna controindicazione, non so come dire, che mi porta a compromettere la mia attività sportiva. Quindi mi dispiace, su questo non vi sarò mai utile. <ride> Quando tornerà tutto normale, riprenderai ad andare in palestra? Continuerai i tuoi workout a casa? Allora, mh, purtroppo non so quando uh, riapriranno le palestre Probabilmente saranno le, veramente gli ultimi esercizi commerciali d'aprile, Sì, ad aprile Probabilmente saranno fra gli ultimi esercizi commerciali ad aprire Quindi continuerò ad allenarmi a casa nei limiti del possibile Ritornerò in palestra perché mi piace l'ambiente della palestra Mi piace vestirmi, prendere e andare in palestra Perché mi dà proprio la motivazione Stimo immensamente chi è in grado di allenarsi a casa per tutto l'anno e non va in palestra io personalmente non ce la potrei fare l'ho fatto in questi due mesi ma perché eh, siamo stati obbligati però se deve essere una mia scelta io voglio tornare in palestra voglio tornare in palestra anche perché a casa a meno che non ti crei la tua mini palestra penso che manchino degli attrezzi slash modi di eseguire degli esercizi perché solo con sliders, bande elastiche, qualche manubrio e kettlebell, secondo me non si riesce a strutturare un allenamento completo. Ora sto facendo con quello che ho. Mi manca una barra per trazioni, ad esempio. Mi manca peso, perché per la costruzione di un fisico tonico i pesi sono importantissimi. Ad esempio io strutturo la mia parte di allenamento gambe, con vabbè, una fase di riscaldamento poi c'è una fase centrale di carichi pesanti faccio squat con il bilanciere cercando di arrivare al mio massimale prima della quarantena ero ritornata a squattare 60 kg ora vedremo probabilmente no, anche perché ho fatto due mesi con un manubrio di 12 kg, poi faccio stacco e faccio lip thrust, sempre bilanciere, dischi, quindi caricando ben peso. Questo perché sono gli esercizi fondamentali e negli esercizi fondamentali io punto a lavorare sulla forza, quindi necessito di carichi importanti. Poi la seconda parte del mio allenamento gambe è più un circuito a corpo libero dove aumento il numero di ripetizioni ma tiro giù il peso, quindi lo faccio a corpo libero con bande, elastici, sliders, quelli che avete visto nei miei video qui. E lo stesso per l'upper body, faccio un mix tra sollevamento pesi importanti e esercizi a corpo libero che vanno più ad affaticare la muscolatura. Quindi per me l'allenamento in palestra è abbastanza imprescindibile ed importante Si fa con quello che si ha Siamo e siamo stati in una posizione in cui allenarci in palestra non ci è consentito, non è possibile E quindi piuttosto di piangerci addosso abbiamo fatto qualcosa Però se posso decidere di tornare ad allenarmi in sala lo farò molto volentieri Soprattutto anche per la parte motivazionale